Buongiorno, benvenuti al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. È un piacere accogliervi. Uh, il nome del cardinale Michael Cerni, che incontrerete alla fine del mese. Uh, mi chiamo Tebaldo, Tebaldo Vinciguera, un ufficiale di questo Dicastero. È il privilegio e il piacere anche quest'anno, anche questo mese di marzo, di accompagnare il Joint Diploma nella sua quarta lezione, dunque il quarto capitolo dell'enciclica. Gli altri due relatori di questa puntata, li avete qui Massimo Lossito, la biologia, l'ecologia, dal pontificio Ateneo, Regina Apostolorum, come anche l'Ateneo Salesiano, e il professor Francesco Celestino, dei uh, pratico Conventuali. Ecco qua, voilà. uh, la teologia con noi. Che bella, che bel terzetto. Questo dicastero è nel nostro linguaggio un ministero. Ecco, è la prima lezione che si svolge in un dicastero della Santa Sede del Join Diploma, anche se il dicastero l'ho accompagnato sin dall'inizio, e la proposta è di iniziare con un momento di preghiera. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Possiamo leggere insieme. Dio Onnipotente che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature, tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, risersa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura. Sorelle senza nuocere a nessuno. O oh Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo il momento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi, le spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti su tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni, sostienici per favore nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Um, un dicastero di dedicato allo sviluppo umano integrale, pensiamo a questa frase di Gesù, questo, questo compito, questa missione anche per noi. Sono venuto affinché ci sia la vita in abbondanza, una vita in pienezza. Questo dicastero dicevamo una vita, promuove una vita in pienezza principalmente aiutando dunque i vescovi il popolo di dio le loro organizzazioni a promuoverlo a mettere nelle loro, nel loro calendario nel loro piano di lavoro tutte le sfide collegate allo sviluppo umano integrale dunque il lavoro di dialogo per per capire per studiare per accompagnare è importantissimo per poi proporre delle soluzioni, dei partenariati, delle strategie. Tenete a mente, ma ne riparleremo più avanti, questa immensa dignità della persona ecco qua, umana data, uh, data da Dio, una dignità inalienabile, una dignità comune in questa casa comune. Quali sono allora le aree di competenze, i principali temi di lavoro del Dicastero? Li potete leggere i diritti umani, la malattia, la sicurezza, le questioni ecologiche e soprattutto eccetera. Cioè eccetera le richieste, le aspettative, le sfide della Chiesa. Noi siamo costantemente interpellati da questi eccetera. Dunque l'agenda, il nostro modo di lavorare, i nostri temi di lavoro sono una risposta alle richieste della chiesa locale, un accompagnamento. Fondamentale dunque questa attitudine dell'ascolto, del dialogo, un ascolto e il dialogo organizzato in modo regionale. Dunque qui vari colleghi seguono. Le numerose parti del mondo mantenendo un dialogo fluido con i vescovi e i loro collaboratori e anche con il mondo delle religiose e dei religiosi. Una seconda area alla quale appartengo eh, di ricerca e di riflessione, dunque rielaborare questi spunti, eh, quali proposte, quali partenariate, partenariati si possono avviare. Un lavoro molto interdisciplinare e che segue anche in alcune circostanze l'attualità fuori dalla Chiesa, per esempio l'agenda delle Nazioni Unite o alcuni temi importanti che possono avere un rilievo per la Chiesa. E terza squadra, terza grande area del nostro dicastero, comunicazione e restituzione. Come restituire, come diffondere, come comunicare quello che può essere utile alla Chiesa, alle sue organizzazioni a livello locale, nazionale, e anche come aiutare più in generale la Chiesa a comunicare. Ecco, potete vedere un po' questo lavoro delle tre aree. Uh, quello che vi sto condividendo è stato annunciato nel mese di settembre, dunque sono e siamo una struttura in fase di organizzazione e di consolidamento. Ecco, Tutte queste aree stanno imparando a lavorare insieme da un po' più di un anno. Con alcune squadre di supporto, uh, potete immaginare un segretariato, una squadra di valutazione progetti, che anche accompagna uh, portatori di progetti della chiesa locale e una squadra amministrativa. Dunque qui in questo ufficio una sessantina di persone, una maggioranza di laici, e anche una decina di persone del dicastero che non sono qui in sede, chi è in Asia, chi è in Africa, chi è nel continente delle Americhe. Ecco qua, ammettiamo. Spesso queste sono le domande che poniamo alla Chiesa locale. Quali sono le preoccupazioni, vescovo? Mm. Quali sono le preoccupazioni che andrebbero accompagnate meglio, ecco, oltre alla consapevolezza a cosa si può fare e quali sono i legami, quali cooperazioni si possono proporre. Ecco dunque, finita questa introduzione del di Castero, eccoci dunque, finalmente benvenuti in questa, in questa lezione sul quarto capitolo dell'enciclica Avete anche avuto modo di vedere passare vicino a noi Padre Prem, Padre Giorstrom, inutili presentarli. Uh, bello avervi, avervi qui, bello avervi in di uh, Alcuni di voi forse hanno letto vecchi documenti della Chiesa sull'ecologia, sul concetto di integrale, che cosa avrà potuto significare. Penso che molto di quello che ci preoccupa oggi è stato abbozzato nell'epoca del Concilio, anche di Paolo VI. Ma una piccola chicca, sicuramente, rerum novarum, fine del XIX secolo. Se l'uomo, se l'umanità ha questi bisogni che ritornano, questi bisogni eterni, diciamo, se solo la natura riesce a darglieli, a, so, a soddisfare questi bisogni, scusate, allora l'umanità ha diritto diciamo, a, questi, a questi beni a condizione che, che l'uomo la coltivi e le sia largo di provvide cure. Sì. Oh, no. Uh, ecco dunque questa, questo primo spunto storico. Pensiamo a, di nuovo, una comune dignità, una comune chiamata alla santità in questa casa comune. Il titolo di questa relazione è La tutela del bene comune della famiglia umana. Ricordiamoci l'inizio dell'enciclica, un primo capitolo, ecco l'impatto con la realtà, ecco i problemi, ecco le sfide, l'acqua, la biodiversità, il clima. Un secondo capitolo su questo percorso di conversione è dedicato alla saggezza della Bibbia, ecco il piano di Dio, ecco come le cose avrebbero dovuto andare. Un terzo capitolo, le cause dei problemi. Interroghiamoci realmente su queste cause. E una volta che c'è questa consapevolezza e questo desiderio di impegnarsi, arriva un capitolo dedicato a un nuovo paradigma per l'analisi, un nuovo paradigma per l'impegno, per l'azione, l'ecologia integrale. Iniziamo analizzando il titolo. La famiglia umana è... Un'espressione ricchissima ci riporta davvero alla solidarietà di tutta una generazione e di tutte le generazioni. Che cosa evoca per voi, per noi la famiglia? La cura, il tempo, l'integrare i più deboli, dal più vecchio al nascituro, dal parente malato, la famiglia più larga, la trasmissione di valori, un'eredità. Eh, un humus, un humus fertile sicuramente, nel quale possiamo incardinare le nostre riflessioni. E appunto la Laudato Si dedica un bellissimo paragrafo 213 alla famiglia. L'uso delle cose, la pulizia, il rispetto, la formazione, eh, la maturazione personale, dire grazie, eccetera, eccetera. Famiglia prima. Cellula di ecologia umana. Unire la famiglia è quello che si prefigge all'inizio dell'enciclica, un auspicio bellissimo, ci ricorda un pochino il with people della Carta delle Nazioni Unite. Che cos'è questo bene comune, questo bene comune della famiglia umana? Allora, sicuramente il sommo bene comune per la nostra visione cristiana è escatologico il bene comune dell'aldilà il bene comune nei nuovi cieli nella nuova terra nel regno di dio oggi non parliamo di questo oggi parliamo qua giù su questa terra come anticiparlo come impegnarci con la nostra fede suggerisco il quarto capitolo Dell'esortazione apostolica e i Vangeli Gaudio. Se abbiamo una fede, allora questa ha degli impatti. Il bene comune, spiega il compendio della dottrina sociale della Chiesa, è un insieme di condizioni. Un insieme di condizioni sociali che permette ai gruppi, ma anche agli individui, di andare verso la finalità della loro vocazione, andare verso ciò per cui sono chiamati, verso il loro perfezionamento. È un bene comune appunto perché è comune, vi chiedo scusa, ecco. non è solo il mio, non è solo il tuo. Dunque alcune considerazioni per approfondire questo concetto di bene comune. Uno, non è il bene della maggioranza, non è la ragione di Stato, non è l'interesse nazionale. È un bene comune è una dimensione comunitaria seconda riflessione il bene comune questo principio non è un bene comune vi chiedo scusa per il gioco di parole alcuni hanno sentito dire che l'acqua è un bene comune uh, quel prato è un commons uh, l'educazione come bene comune ecco qui parliamo invece del principio del bene comune della famiglia umana come tutte quelle condizioni, quell'insieme di condizioni che permette il perfezionamento della famiglia umana. Ma la gestione saggia di singoli beni comuni indubbiamente contribuisce al perseguimento del bene comune. Terzo punto, non stiamo parlando di assistenzialismo, assistana dependency, che ciascuno sia protagonista alla luce della sussidiarietà. Ovviamente alcune persone hanno realmente bisogno di tanto aiuto, ma che ciascuno possa contribuire al bene comune, dal livello locale al livello planetario. Possiamo pensare a un bene comune a vari livelli nel bene comune abbiamo questa visione di integralità un insieme di cose allora questo insieme di, di aspetti questo insieme di sfaccettature sposatelo se mi permettete con questo sviluppo umano integrale il fiorire di una persona non è solo una quantità di kilobyte di calorie di followers o una quantità di soldi è qualcosa di più di più bello anche la dimensione economica sociale affettiva spirituale l'impegno politico eccetera eccetera uh, abbiate questa visione larga un concetto molto largo il bene comune in fin dei conti è un processo è un cammino non penso che arriveremo mai a dirci ecco sono le 5 12 del 3 gennaio 2048 abbiamo raggiunto il bene comune riposiamoci è un processo e questo processo che ho descritto mi consente di continuare verso l'integralità che dopo tutto è il cuore del quarto capitolo dell'enciclica laudato se sono già vent'anni prima vent'anni prima della formulazione dell'ONU sullo sviluppo sostenibile, già vent'anni prima la Chiesa rifletteva sull'integralità. Um, L'ecologia integrale viene presentata nella Laudato Si come declinata in ecologia ambientale, ecologia economica, ecologia sociale, ecologia culturale, ecologia della vita quotidiana, salute delle istituzioni, ecologia umana. Chi di voi ha letto l'enciclica Laudato Laudatosi per alzata di mano? Non siate troppo timidi. Eh. Bene, benissimo, il quarto capitolo... Il quarto capitolo, benissimo. Ecco, c'è cioè questa visione davvero integrale, tutto è connesso, insiste il Papa. Tutto è connesso. Allora chi c'è stato prima? Avete alcuni nomi sicuramente nella fine del XIX secolo e inizio del XX secolo, qualcuno si è preoccupato di fitosociologia, cioè come le piante vivono insieme. Questo era il polacco Conrad Uh, Aldo Leopold degli Stati Uniti, un scienziato, guardiaboschi, lui si preoccupò di una comunità biotica nella quale ci sono sia le montagne sia gli umani. Ernest Haeckel, lui rimarrà celebre per aver proposto per la prima volta una definizione di ecologia. Ecco, un insieme di relazioni di un animale con il suo ambiente, organico e inorganico. Il danese uh, <coughs> Warming studia la comunità di piante come evolve e fa dei paragoni con l'evoluzione delle comunità umane. Uh, L'ultimo nome, l'inglese Tansley, riflette all'ecosistema. Dunque, davvero, ci sono decenni di riflessione che porteranno all'ecologia. Avrete già sentito tante volte, troppe volte, questa doppia radice, oikos logos, la riflessione, il trattato sull'ambiente in cui si vive. C'è chiaramente una dimensione comunitaria quando si parla di ecologia. Fare le cose in modo sistemico. L'ecologia, dice l'enciclica, Riprendendo un po' la definizione di Heckel, l'ecologia studia le relazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente in cui si sviluppano. È una definizione larga, ve lo concedo. Sarebbe onesto dire ma allora che cosa non è ecologia? Vero. Qualche scienziato ha provato a dare definizioni più stringenti, l'ecologia e studiare le evoluzioni, i rapporti numerici. Noi, per favore, rimaniamo con quest'idea del Santo Padre, questa sua definizione, che ci esorta a riallacciarsi con quattro relazioni in base alle rotture del peccato. Un importante testo di Giovanni Paolo II parla del peccato come un elemento di distruzione di, uh, che crea delle rotture. Adesso vedrete, andrò su Google, ecco qua, e non è questo, non è il mio computer, vedete? non è il mio account, dunque le ricerche non sono influenzate da, da, dalla mia storia di, di utente. Nemmeno, ne, nemmeno, è una pagina nascosta, dunque nemmeno quello. Ecco qua, Ecologia Integrale, sono madrelingua francese. Ecco qua, vediamo. Allora, il concetto, beh, il concetto è stato influenzato davvero. Eh. Vedete, potete tutte queste immagini, ecco questa Ecologia Integrale. Eh, quanto... perché? Già era, era utilizzato qua e là prima di Papa Francesco da, da alcuni pensatori, però quanto la Chiesa è andata a incidere. Eh, potete vedere di tutto, uomini, donne, mani, eh, connessioni, eh, mani che si toccano, San Francesco, ecco, eh, una specificità francese il simbolo dell'ecologia integrale in molti gruppi di lavoro e molte diocesi sta diventando la piramide a base triangolare per i quattro rapporti a Dio, alla natura, a se stesso e agli altri. Dunque questo è, sta andando parecchio di moda. Uh, dimensione interreligiosa, collegamento con gli alberi, conversione, risorse, studio, webinar, festival. Tutto è collegato, insomma, è un'epoca estremamente ricca. Pensate a questa armonia, pensate a questa metodologia olistica. Due commenti. Il primo, andando a considerare un qualsiasi problema, un oceano, una fattoria, un monastero che deve allevare animali, provate a pensare all'interconnessione, e l'armonia. Attenzione ai microfoni, per favore. E il secondo aspetto è stanno maltrattando qualcuno. Questo è un bambino. A noi piacciono anche i bambini, spirito di ecologia integrale e umana siamo un po poveri noi. La seconda cosa: un'ecologia integrale è una visione che non sia utilitarista cioè non considerare o proteggere la natura quel tanto che basta per non essere green tanto per evitare multe, non fare cambiamenti solo per avere dei voti. C'è una bellezza, una giustizia intrinseca, ecco una bellezza intrinseca. La creazione appartiene, ecco scrive Laudato sì all'ordine dell'amore. Ecco, per la tradizione giudeo-cristiana, dunque, dire creazione è qualcosa di più che dire ambiente. Noi siamo parte di quella creazione. L'ecologia integrale è un concetto efficace, l'abbiamo visto. È un concetto che ci ricorda che l'impegno non è solo per gli specialisti. Non è solo per l'ingegnere, per il conservazionista, per il biologo, Qualcosa lo possiamo fare tutti. L'ecologia integrale, se anche noi siamo parte della creazione, per forza ci spinge ad accettare il limite. Anche noi siamo creature limitate, consapevoli di una forte giustizia sociale. Problema sociale, problema economico, problema ambientale, problema istituzionale. Rileggetevi questa lista di ecologie citate nell'enciclica, potete provare a pensare l'ultima il paragrafo 155 sull'ecologia umana il rapporto con il corpo uomo donna il darsi eccetera come un humus fertile nel quale puoi andare a piantare tutte le altre ecologie attenzione parola potentissima di papa francesco non si può prescindere dall'umanità non c'è ecologia senza un'adeguata antropologia. E l'ecologia integrale non è una checklist, non è una checklist, non è faccio questo, questo, ho pensato all'albero, allo stipendio, a questo, basta. È qualcosa di architettonico, c'è una finalità, una vita buona, ricca di senso, una vita santa. Vi provoco quante volte avrete sentito parlare di integra di obiettivi, obiettivi da raggiungere, obiettivi delle Nazioni Unite, obiettivi per un programma, obiettivi misurabili? Dimostrami il tuo impegno. È cosa buona e giusta avere obiettivi che riescano a descrivere questa ricchezza, ecco io appunto prima. Lo dicevo, non ci limitiamo alle calorie, al reddito, ai gigabyte, ai follower. Qui potete vedere negli anni il OSD Better Life Index, che prova a descrivere la vita utilizzando 8-9 parametri, come l'abitazione, il reddito, le relazioni sociali, il benessere equo e solidale dell'Italia, gli obiettivi dell'ONU per lo sviluppo sostenibile. La piattaforma Laudato, sì, che anche lei ha sette goals suddivisi in base alle famiglie, alle parrocchie, eccetera. Il label Chiesa Verde della Chiesa in Francia, che ha appena proposto un percorso per le famiglie, è quello grande che vedete con il cerchio e i puntini blu, e dunque le famiglie per avere il label Chiesa Verde in Francia sono chiamate a riflettere. Sull'alloggio, sulla casa comune, sulla fraternità e la solidarietà, sugli stili di vita, eccetera. Le Nazioni Unite anche, tanti anni fa, hanno proposto di andare oltre il PIL, oltre il prodotto interno lordo, oltre il GDP, ma è tanto difficile. Alcuni altri paesi, come il Bhutan o la Nuova Zelanda, stanno cercando indicatori diversi. Ma attenzione, leggetevi questo paragrafo dell'enciclica vi sono persone che curano con dignità le loro abitazioni, si sentono ad agio con la cordialità e l'amicizia, l'ecologia umana che riescono a sviluppare i poveri, l'interiorità di ciascuna persona se si sente inserita in una rete di comunione e di appartenenza. Paffete, quali sono gli obiettivi su questo? Quali sono gli indicatori? Dunque, Riuscite a dedicare il tempo sufficiente e l'importanza anche per quello che ci sfugge. Non solo questo, ciò che si misura ha senso ed è importante, ecco. A talvolta le cose più umane, più fondamentali, sfuggono alla logica del misurare, del quantificare, del quantificare dell'incasellare, che se diventa una finalità, ecco, se questo diventa la finalità, cadiamo nel paradigma tecnocratico. Noi siamo qui per la vita buona, ricca di senso, lo sviluppo umano integrale. Nell'ambito dell'ecologia integrale e che tutti insieme si possa promuovere il bene comune della famiglia umana. Questo è il vostro momento ludico, estetico, artistico del joint diploma. Potete vedere quanto sono bravo a disegnare e eh, non è un esercizio completamente fantasioso, fantascientifico, demente. Eh, potete vedere in uno la fattoria, in due il dispensario, cioè il piccolo, la piccola postazione medica con anche un'antenna di comunicazioni, in tre la chiesa, in quattro gli uffici parrocchiali, cinque la scuola e sei l'artigianato. Questo potrebbe essere, qui abbiamo dei sacerdoti africani, potrebbe essere la missione di una grossa diocesi. Ecco, padre Janvier, vai lì e fai funzionare tutto questo. Potrebbe essere il Perù, potrebbe essere l'Amazzonia, ma anche alcune diocesi francesi e italiane si chiedono cosa faccio con i miei nove ettari. Ma lì c'è Carita, Sant'Ech. Come l'organizzo? Ecco, dunque questo è il primo momento in cui avete la parola per i prossimi più o meno sei minuti, provate, e ovviamente qui ci sono gli organizzatori che danno i voti per chi è più attivo e puniscono chi è passivo, ecco, provate a darmi suggerimenti di quello che voi applichereste in quel caso se veniste nominati direttori. Di che cosa vi preoccupereste? Suggerimenti. Senza microfono, io ripeto, fate senza, fate senza. Dunque, si piantano alberi. Ascoltare delle persone, conoscere i punti di forza e, e le debolezze. No, visto il tempo che c'è, random. Siate più, più, concreti, no? più concreti. Una cosa come piantare alberi è concreto, ecco. No, porti, piantare alberi... Un e il e dei dei che analogo, Dialogo, D dialogo. Ma io vorrei riaprire prima sul disegni. Qui non vedo due cose, non vedo la rete il wifi perché quando si parla di sensibilizzazione questo è ancora un penso, un ambito dove si, si può agire la rete e poi le associazioni anche che lavorano in questo no non ci siamo l'impatto con la realtà è quello dunque potrebbe essere creare una rete di associazioni se non sì. si vedono mondo associativo io vedo eh, un livello molto tanto sì. la realtà la realtà è anche la realtà virtuale, perché anche questo fa parte di un'assanità. Dunque, reti di associazioni, mondo associativo, sviluppare il mondo associativo. Autosussistenza. Allora, l'ecologia integrale, per andare più nello specifico, Può sicuramente illuminare come i direttori del dispensario trattano i pazienti, dalla presa in carica al triage, che tipo di cura. L'ecologia integrale illuminerà sicuramente i prodotti alimentari, come si coltiva, cosa si sceglie, eh, pensando solo a cash crops, cose produttive o anche all'autosufficienza. La scuola, quali programmi, entrare nel cursus, ma che mobili scegliere? l'artigianato, cosa si vende, quali prodotti, ma quali sono gli orari delle persone, i contratti per le mamme. Ecologia integrale sarà anche, forse ogni tanto, anche la liturgia. Chi partecipa? Quali associazioni, ma anche eh, gruppi di persone con particolari sofferenze, non so, gli orfani, le persone cieche, aiutate dalla Caritas, eccetera. L'ecologia integrale sicuramente... Quando iniziate a dirigere quel posto, controllate chi gestisce la cassa e gli investimenti. Dove vai a investire, no? Lì non investi, no? Il tabacco non ce lo voglio. L'ecologia integrale la mettete in testa all'architetto lì dentro. Cambiami le luci, fammi le finestre diverse. Guarda, questa scuola è bellissima, l'hanno pensata a Milano. Qui siamo nel Sahara, il tetto lo devi fare diverso. Se mi fai il tetto di Milano, qui mi fai cuocere tutti i bambini evangelicati in tutti i Perché la realtà è più interessante l'idea, io ti, ti, ti pianto alberi perché intanto in qualsiasi parte del mondo tu vada, ancora prima di mettersi una casa, pensando che l'ho orientata col sole, ci pianti un albero perché ci mette più tempo a crescere. Nel frattempo, se piantiamo un albero, ragioniamo, crediamo, lo a Dio. Cioè, tutto avviene nel movimento, l'unica lo chiamiamo Santa è lavoro dedicato a Dio. Quindi eh, incomincio e da lì facciamo le regole e dopo può anche essere che ci... Cioè, oggi sto facendo per esempio un progetto a, a, a un Congo, questo. Un congo, un Congo francese, eh, e stiamo pensando a fare dei competence center, del living lab, dove far arrivare un accumulo di energia. Cioè, in modo diffuso, fare dei punti dove si accumula energia col sale, perché è semplice più per di qualsiasi altro prodotto, in questi posti di di energia, porta alla luce in modo tale che i ragazzini che non riesce a toglierli dal lavoro che stanno durante i giorni, la sera possono anche studiare. Sintetizzo, perché, per chi, Sintetizzo per chi ci sta ascoltando: dunque, una, una chiamata a prendere tempo, a, o la metafora, ma anche il suggerimento dell'albero che richiede più tempo della casa. È una testimonianza del nostro collega qui sul Portando Energia in Congo. e Sicuramente il eh, progetto energetico per eh, agevolare lo studio dei bambini che riescono così a studiare anche la sera, se poi il manager successivo si dice che bello, questa energia la utilizzo per le pompe idriche, senza vedere qual è il ritmo de, di ricarica dell'acqua, pensando di fare una cosa bella, fa un danno. Sempre questa visione integrale. Pensate in sussidiarietà. Quale governance? Pensate in sussidiarietà. Pensate a questi beni comuni, non è una cosa bellissima, come monastero prendere cura di beni comuni, come comunità armoniosa, come studenti del joint diploma, una famiglia. Qual è il bene comune per una comunità? quel gruppo di frati che stanno lì, qual è il loro bene comune che possono portare con chi è presente lì? Come fare in modo che le risorse naturali, che il quarto capitolo è molto pesante su... sulle questioni naturali, siano un bene, vengano gestite correttamente, facendo attenzione ai free rider, a chi in qualche modo prova a sfruttare il cavillo legale. Come fare in modo che anche quei beni intangibili possano contribuire al bene comune? A che cosa penso? All'educazione, ai tribunali, a una zona di mercato, di scambio che sia funzionale. Allora, eh, tutto non si riassume a quale pianeta lasceremo ai nostri bambini, cioè quanti alberi, quanto petrolio, che qualità di acqua, quanta neve ai nostri bambini, ma anche quali bambini lasceremo al pianeta, cioè quale scuola, quale tribunali, quale internet, eccetera. cioè comunque pensate davvero al vostro livello di azione cosa può avere senso. Sicuramente la sorella che insegna in un'università a Roma, la sorella in un ospedale in Brasile, in un piccolo monastero in Kenya, o la sorella che fa advocacy alle Nazioni Unite, avranno dei livelli diversi. Ma hanno questa forza, questa congregazione, questa unità di intenti, che è una cosa potentissima, costruire un noi, un senso di appartenenza. Sostanzialmente questa lezione sta finendo con alcuni spunti. Ecco, l'ultimo spunto sarà continuare la lezione e continuare la lettura dell'enciclica. Se avete capito che l'ecologia integrale è un paradigma per l'azione, e le persone alla mia destra continueranno in questa direzione, ve lo garantisco, più avanti il Papa risponde alla domanda come? Dialogo, capitolo 5. Ma come si fa per perseverare nella conversione? Capitolo 6. Cultura, educazione spiritualità. L'ecologia integrale non è fronteggiare i sintomi o fare le cose in fretta. Ci sono urgenze. Qualcuno mi parlava del Congo. C'è urgenza anche lì. Ecco, anche in tante altre parti del mondo. Però le cose fatte bene. E vi suggerisco di rimanere con il capitolo 160 dell'enciclica Laudato si. Che senso ha tutto questo per noi, per noi stessi? Occorre rendersi conto che quello che è in gioco è la nostra stessa dignità. Dunque non solo la dignità calpestata del funzionario che ha rifiutato di farsi corrompere e è stato ucciso, delle persone schiavizzate, di chi soffre di land grabbing, di chi vive in un paese dove prima c'era la fame e adesso c'è la mala alimentazione perché siamo passati da poco a junk food le nuove forme di schiavitù c'è tutto quel tipo di dignità umana offesa ma anche chi potrebbe cambiare la situazione non lo fa o chi ha responsabilità nelle cattive decisioni politiche chi corrompe anche lì la dignità umana è minacciata che senso ha allora scendiamo scendiamo dal divano un'altra metafora di papa francesco scendiamo dal divano e tentiamo di rispondere alla terribile domanda chi me lo fa fare why should i care abbiamo tre o quattro minuti di domande e poi avremo la nostra prima meritata pausa a voi la parola domande, commenti sintetica per lasciare il tempo agli altri ecco. eh, secondo te lei la, la digital innovation che è un momento che stiamo attraversando tutti eh, è utile a fare in modo che questi index riescano a come dire, affondersi c'è anche ehm, Benati Benanti, mi sembra un, un Paolo, Paolo Benanti che sta studiando sull'algoritmica proprio per capire come questi indicatori possono servire, perché a giusto punto diceva se dobbiamo lasciare un popolo l'innovation. Qualche altro commento spunto? Una perplessità anche da chi ci segue online, io non posso leggere la chat. Forse, ok, nessun altro? O sono stato fantasticamente chiaro, o è l'ora della siesta? Io tendo a puntare per la seconda ipotesi. Urgenza. E, uh, il fatto di far bene. E quello, cioè, fra urgenza e prendere il tempo di far bene. Grazie. Allora, un terzo spunto o lavoriamo con due? A me piace fare le cose per tre nella chiesa. Ah, ecco, dove, ah eccola. Eh. Allora, eh, sì, è vero, il discorso di... Prendere tempo per fare bene è, è una cosa normale, perché è meglio sempre andare con gradualità. Però sempre, ci sono sempre urgenze che sono rimaste sempre urgenze, perché io penso particolarmente a una situazione che ho visto 30 anni fa e che continua a essere sempre la stessa situazione. Eh, Nell'ambito di, parlando di ecologia integrale, io prendo un aspetto particolare, rifiuti. Trent'anni no? fa io ho conosciuto, uh, uh, come succede in altri paesi, una, la grande discarica di Membes a Dakar. No? E ci ho lavorato a questo punto. Oggi, pensando all'ecologia integrale, volevo risuscitare ciò che avevo fatto prima per la mia tesina, e vado a notare che nulla più di tanto è cambiato. Eh? E, e poi pensando al dispensario, ecco, avere il dispensario davanti al sito, cioè uno non rispetta le minime regole della salute, sicurezza, però deve diciamo, attraversare magari la strada per andare a curarsi. Sto facendo una riflessione. Quindi è sempre un'urgenza che è rimasta urgenza. Lo spunto... Mi sembra. Sì, volevo eh, dire che diciamo questa, eh, questo modo di fare anche da parte della Chiesa, di poter cambiare eh, una mentalità che è sempre stata dormiente, nonostante che il chiamato, come diceva il collega prima, c'è stato già da prima di poter cambiare l'ambiente, di poter lavorare per migliorare e considero uh, che tutto sommato cambiare un, non è semplice, non è facile e perciò quello che abbiamo davanti è un grande lavoro che dovremo tutte le diverse comunità, non soltanto la Chiesa Cattolica giustamente perché c'è questo dialogo interreligioso approfittare di poter uh, a tutti i livelli lavorare in tutte le diverse etnie e comunità Nonostante che le antiche culture, per quanto riguarda me, che io sono dal Perù, nell'Amazzonia già questa eh, quest armonia, di, eh, questo modo di vivere in armonia con, con, la, con la natura, eccetera, e, e in comunità già c'è stato sempre. Tutto là, grazie. Grazie mille per questi spunti. Uh, qualsiasi innovazione, se già sin dall'inizio pensata nell'ottica del bene comune, e della dignità umana, se incanalata in questa scia, può sicuramente aiutare. Ho messo questo SE in maiuscolo e lo sottolineo. Non detto che qualsiasi innovazione può aiutare se pensata. Alcune, penso, specifiche manipolazioni genetiche o alcuni tipi di armamento non sono, sin dall'inizio del progetto, sin dal primo centesimo di ricerca e sviluppi, Stati concepiti per dunque sì, se viene il digitale ben venga. Se qualcuno vuole in molti contesti dove è presente la Chiesa davvero cambiare la situazione, potrebbe non aver bisogno di tanto digitale. Ma se è uno strumento per far fiorire altre cose, monitorare indicatori, analizzare tendenze, ben venga. Uh, la Laudato si ha due frasi molto amare. Una è, uno al paragrafo 55-54, non ricordo bene: Non abbiamo la cultura necessaria per affrontare la crisi. E nel 202 mh, servirebbe, o manca, una concezione comune, la visione di essere un'unità, una comunità di origine e di destino. Allora, molte soluzioni Tecnologiche, business, amministrative, pedagogiche anche: se non c'è questa marmellata di umanità, di umanesimo, andiamo allo sbaraglio. O nel migliore dei casi facciamo sintomo. Alcune persone, per, questo è un esempio un po' estremo, ma preoccupate per riscaldamenti climatici, stanno puntando molto alla mitigazione delle radiazioni in atmosfera. Cioè come abbattere le radiazioni del sole per continuare a fare business as usual sulla terra. E ci sono così molte possibilità di attaccare solo i sintomi, promuovendo brutte soluzioni davvero. Per i cattivi amministratori o la mancanza di investimenti in una discarica e la difficoltà a, a cambiare, eh, L'enciclica ricorda le motivazioni che vengono dalla fede. Era anche questo l'ultimo spunto, chi me lo fa fare?